Buonasera ragazzi, uh, come avevo detto negli altri video precedenti c'era il video dedicato a come funziona lo smart hackers e come creare i voli schedulati e non schedulati uh, sarò ripetitivo in questo caso vi uh, ricordo sempre di scaricare l'FCPC è pagina che vedete qui skirattic.com e faccio sempre come un evidenziatore, sapete no? Uh, per chi usa F6X Face X Steam Edition, Prepart, dalla versione 1.4 alla 3.4 c'è questa versione da scaricare. Per chi usa Prepart 4, versione 64 bit, che è l'ultimo, c'è un'altra versione da scaricarsi. Quindi mi raccomando a questo. Per quelli che usano x -Plane, purtroppo non uso x -Plane, mi dovete scusare per questo. <ride> allora, eh, il file del FCPC eh, è un eseguibile semplicissimo, vi installerà una cartella uh, nel simulatore che non ve ne fregherà nulla, uh, poi vi uscirà un messaggio di registrazione, non vi allarmate, quello è se lo avete comprato, uh, perché il programma è gratuito e non, nel senso uh, che se lo avete comprato, la versione a pagamento serve a per chi si fa degli home cockpit che si compra dispositivi esterni tipo MCP del 737, può editare con l'FCPC ogni singolo bottoncino e far sì che quel, per esempio, vi faccio se io mi compro l'MCP della 737 e mh, premo LNAV e VNAV, con l'FCPC posso far sì che uh, questa cosa che... Mh, che quel, devo assegnare quel bottone a quella funzione specifica uh, serve diciamo alle calibrazioni più precise insomma ha una serie di cose in più che uh, diciamo la versione gratuita ovviamente non ha la versione gratuita è solo mi per, vi permette di comunicare con l'acas e ha qualche altra cosa che non ricordo comunque sì e seguite la, quando diciamo, avete un, vi chiede una chiave di registrazione, voi fate go ahead. Ok, non ce l'avete la chiave perché non l'avete comprata. Per chi l'ha comprato, mettete la chiave di registrazione e che ben venga l'FCPC comprato. Ok, una volta fatto, diciamo, chiarito questo discorso de, del dell'FCPC perché è molto importante, vi porto alla schermata del Acars vi logate, sappiamo già come logarsi e come scaricarlo, questo è il mio profilo, io sono Doni, Domenico Coletta, chiamatemi Doni per favore, eh, Vic365, questo è il, vostro, il mio profilo, 50 ore di volo, faccio schifo, eh, perché purtroppo non eh, volo da un casino di tempo per tempistiche, il eh, landing rate, eh, bla bla bla, ok. Uh, ci sono due modi di caricare i voli nella Hackers. Uh, uno è che uh, la VIG mette a disposizione degli schedulati in questo campo in questo caso uh, vi dovete recare uh, dispatch schedule find flights e eccoli qui, tutti i voli schedulati che mette a disposizione la VIG ovviamente però io consiglio uh, di fare in questa maniera flight Uh, scusate, là c'era una schermata che non vi deve apparire così quindi Flight, appare questa schermata e fate New una volta fatto New, fate Search e facendo Search vi, vi appaiono tutti i voli attivi schedulati che ha la Vic Project a disposizione 00, uh, Uf, Victor papa 0001 uh, e vi scegliete quale volete fare per esempio, che ne so, se io voglio fare Lime, cos'è Bergamo? Non ricordo, Cagliari. Vabbè, andrebbe bene questo. Allora lo voglio questo, questo volo. Ci cliccate, fate bid, vedete qua che vi appare bid added, fate back ed eccolo qua. È comparso qui. Ok, una volta fatto questo, aprirete il vostro simulatore, io non lo faccio, vi cercate l'aereo ovviamente che avete messo Airbus 320, vi cercate l'aeroporto, in questo caso uh, l'Ibd, eh, scusate, scusate, scusate, l'Ime, se non sbaglio era, esatto, l'Ime, per favore non commettete l'errore se state volando online di recarvi nell'active runway, perché è un grave errore, e facciamo una figura, diciamo mh, una brutta figura noi big project quindi mi raccomando sempre in un gate sempre in un gate e con i freni di parcheggio inseriti ok non lo carico io è inutile far, farvelo vedere uh, queste diciamo sono le procedure da fare una volta che carica lo scenario che caricate diciamo che si carica l'aereo nel gate non so se usate il uh, cold and dark non so se usate la step, lo status turnaround non so cosa, cosa usate però eh, l'importante è questo che vi recate in questo aeroporto qui una volta fatto questo eh, dovete fare eh, fly cliccare fly dopodiché io mi dimentico del dello, dello smart hackers e lo smart hackers da quel momento in poi vi registrerà tutto io poi mi faccio le mie procedure di volo, che ne so, accendo la batteria, faccio l'e-flow, mi imposto l'FMC, tutto quello che si può fare diciamo come procedura in qualsiasi aereo che voi usate. Se fate volo VFR ovviamente non ci saranno procedure diciamo avanzate come quelle, però eh, se fate circuiti di traffico eh, mi raccomando a mettere eh, diciamo... Eh, Uh, aeroporto uh, di, de, di, come si chiama, di partenza e di destino se è lo stesso uh, di non ricordo quale c'è cioè un re, nel regolamento c'è scritto che mi pare che i voli UFR devono superare i 15 minuti quindi mi raccomando se fate dei circuiti di traffico mh, nello stesso aeroporto uh, devono essere superiori a un tot tempo questo è per il volo schedulato fate fly uh, una volta fatto fly, eh, decollate, fate il vostro volo, crociera, bla bla bla, arrivate all'IE, al gate, freno del parcheggio, ok, inserito, end flight. Stop, non dovete fare più nulla perché eh, il end flight ovviamente eh, ferma il volo e quindi eh, non so se, può, se poi fa invia Pirep, send Pirep o non ricordo bene perché come vi ho detto prima non volo da tempo, però se fa eh, diciamo appare la voce send Pirep dovete inviare il Pirep e si invia automaticamente al ovviamente alla compagnia che vi... Uh, diciamo validerà il pirep o no a seconda del, del, delle restrizioni se volate in Italia i livelli semicircolari sono diciamo da nord a sud quindi magari uh, avete messo un'altitudine che non era e cose così per il volo non schedulato mettiamo il caso che io non voglia nessuno di questi voli che mette a disposizione la compagnia faccio delete qua ok e io personalmente uso Simbrief per pianificare i miei voli, è un ottimo diciamo, pianificatore di volo, non so chi lo conosce, vabbè, uh, io mi sono pianificato così un volo a caso per, farvi fare, un, per fare una prova con uh, l'MD8088. Uh, ok, in questo caso che cosa faccio? Faccio non più new, faccio create. Mi raccomando questa cosa, in questo campo qui dovrà dire numeric fly ID dovete, dovete mettere rigorosamente il 4-0 ok è l'identificativo del volo non schedulato della VIG dopodiché vabbè qua c'è il cargo Passenger non è importante e qua vi andate a andrete a riempire tutto ciò che concerne diciamo che avete fatto ciò che avete fatto nel piano di volo in questo caso eh, LIBD eh, è la mia partenza Lab l, la, Il mio arrivo Con il mio MD eh, Vabbè la VIG c'ha il registrato come MD81 Però ovviamente io qua nel primo di volo C'ho l'MD88 Vabbè eh, Ovviamente eh, l'altitudine di crociera Io devo fare degli step climb qui Però metto la iniziale 29.000 piedi eh, Poi se hai fatto degli step climb Ovviamente lo mettete nelle note alla fine del pirate uh, time di partenza lo vedrete qui ops uh, scusate metto il mio uh, non so io metto sempre il zulu il local sarebbe diciamo io metto sempre il zulu alla, quindi alle 20.55 partirò no ho copiato male 20.55 e l'ora di arrivo sarà 23.06 eh, Leggo bene, 23, sì, bene? Sì, leggo bene Sì Durata del volo eh, di schedule dice 2 ore e mezzo 2 ore e 30 e la rotta ovviamente me la vado a copiare senza seed e star ripeto voi potete usare qualsiasi pianificatore di volo io uso Simbrief perché ovviamente ho l'abbonamento um, con Navigraph e quindi mi danno gli airac aggiornati e quant'altro uh, vi incuriosisco vin ancora di più realistico vabbè uh, dopo ciò l'unica cosa che dovete fare è create Eccolo qua, flight charted, ok, è un charter questo ovviamente perché l'avete creato voi e quindi si inserisce qui. Stessa procedura dello schedulato, vi dovete recare a Bari in un gate con i freni di parcheggio. Fly, minimizza, fate le, vo fate le vostre procedure, arrivate a Barcellona, end flight, si appare la voce del pirate, send pirate lo dovete inviare e poi non dovete fare più nulla semplicissimo ragazzi, ci sono altre funzioni che mi pare non vi interessa vi fa vedere la mappa mentre state volando c'è una chat, quel plin plin che sentite era è la chat diciamo del, dell'ACARS e quindi diciamo potete interagire con utenti anche potete parlare qua si sta parlando del Zibo X-Plane, bla bla bla, eh, premium qua ci sono delle cose da comprare e nei settings non dovete cambiare assolutamente nulla solo a kg c'è anche la radio in crociera potete ascoltare la radio è un'ottima funzione per chi diciamo in crociera eh, vola offline online, diciamo, se c'è controllo, mh, difficilmente lo consiglio. E, niente, ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda l'ACARS non dovete sapere più nulla. L'importante è sempre, eh, mi raccomando, l'FCPC. L'FCPC è, è, è colui che vi permetterà di comunicare tra ACARS e simulatore tramite, un, ora non ricordo bene come si chiama il Fiverr, però, insomma... E niente ragazzi, eh, questo è tutto, eh, spero di essere stato chiaro, e eh, eh, niente, se avete dei dubbi non esitate a chiedere nel, nello staff, allo staff più che altro, e niente, va bene così, alla prossima ragazzi, ciao ciao!